Cristina Chiabotto e Fabio Fulco, la causa della separazione Cristina Chiabotto La ex Miss Italia Cristina Chiabotto parla dopo la rottura con l'ex fidanzato Fabio Fulco dopo l'annuncio delle nozze e sembrava cosa fatta per il matrimonio, anche legati da 12 anni di amore, Cristino Chiabotto e Fabio Fulco, come ben sappiamo, hanno preso la decisione di separare le loro strade. L'amore tra i due dunque, non sarà coronato dal matrimonio. Andiamo a vedere cosa ha detto la bella Cristina Chiabotto in merito alla loro improvvisa separazione. Ecco perché si sono lasciati. Cristina Chiabotto in un'intervista al settimanale Oggi rivela il motivo per cui non stanno più insieme. L'ex miss rivela chi ha preso la decisione di interrompere il rapporto. Vediamo cosa ha detto la chiabotto in merito, ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti. Fabio mi ha conosciuto che ero una ragazzina di 19 anni. Sono triste, senza Fabio è come se mi avessero tolto un braccio. La rivelazione di Cristina. Purtroppo, alla fine, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio ha detto la chiabotto che aggiunge inoltre non toccate melo e lui ha aspettato fino a quando ha potuto. Poi, quando ha capito che non mi sarei mai decisa a fare il grande passo, mi ha posto davanti a un video. Ci siamo visti a Torino, a inizio agosto. Dopo litri di lacrime, gli ho detto, se capirò che sei tu, ti correrò dietro. Ho passato un'estate da incubo eppure l'autunno è stato duro. Ma non sono ancora corsa da lui. Sul flirt. Sul presunto flirt attribuito dal gossip, Cristina Chiabotto smentisce categoricamente il rapporto con Giuseppe Poeta e dice così, lui è fidanzato e io non sono pronta per un nuovo amore. Cristina Chiabotto correrà da Fabio Fulco?.